E ciao a tutti ragazzi, qui il nuovo lente e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come visto già dal titolo, video un po' diverso dal solito, infatti sarà un backstage dell'assemblaggio del mio nuovo PC. Direte voi perché ne hai fatto un backstage? Perché ne ho fatto ne ho girato anche un b-roll che uscirà settimana prossima. Il PC che abbiamo fatto con l'aiuto di Nando, che saluto, ciao Nando, è stato studiato nei minimi particolari per tutto quello che serve a me, dato che devo far girare là sopra programmi di grafica 2D, 3D, video editing, visual effects e molto altro ancora, perché programmi come Photoshop, Illustrator, InDesign, eh, Premiere Pro, After Effects, Blender e molto altro ancora. E poi mi serviva anche un PC per fare delle streaming, perché vi ricordo che faccio delle streaming su Twitch, quindi seguitemi anche su Twitch, che non scoppiasse appena mi mettessi a fare qualcosa, perché faccio anche un po' di gaming, ma non sono un gamer, quindi non è qualcosa di serratissimo, quindi abbiamo fatto tutto sotto ogni punto di vista per quello che serve a me. E vi ricordo che tutti i prodotti usati per assemblare il PC sono stati presi da Amazon quindi se c'è qualcuno interessato e volesse comprare qualcosa tutti i link giù in descrizione. Dopo di questo io non perderei altro tempo e andiamo a vedere subito che cosa abbiamo fatto. Per contenere tutto questo poco di roba abbiamo preso un case della Sahara per esattezza il Sahara P35 con la bellezza di 4 ventole da 12 cm e altre due da 14 cm con un totale di 6 ventole. Le ventole da 14 sono state montate nella parte top per espellere tutta l'aria calda rimanente nel case un bel flusso d'aria o per meglio dire un bel climatizzatore praticamente in più abbiamo usato la pasta termica Eric MX4 l'airflow così ottenuto ci ha permesso di utilizzare il dissipatore originale RGB senza avere problemi di temperature alte anzi ci ha piacevolmente sorpreso guardando il case direte voi perché hai messo altre due ventole se il case era già provvisto di posto per raffreddamento liquido, sei pazzo? Beh, pazzo non tanto perché il raffreddamento ad aria è molto più comodo da pulire e gestire non devi andare a sostituire il liquido ogni due anni, quindi ho optato anche per la comodità. Per alimentare il tutto abbiamo preso un Antec EA 650G Pro da 650W serie Gold, dell'ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni, efficienza intorno al 90%, quindi minor costo sulla bolletta e correnti pulite per non danneggiare i componenti in nessun caso. La scheda madre è un Asus ATX AMD B550 Plus, con tutte le novità della PCI Express 4, m 2 10 fasi di alimentazione e tanta altra roba è ottima per il processore scelto e permetterà di aggiornare e espandere nel breve futuro la configurazione scegliendo sempre di non usare l'overclock, in quanto deve essere stabile e rimanere acceso anche per giorni se deve fare dei render molto pesanti. Un processore AMD Ryzen 7 3800X AM4 avrei potuto spingermi anche fino al Ryzen 9, ma avrebbe performato un po' meno come gaming, quindi come compromesso a game work questo era veramente il top, per non parlare del prezzo a cui l'ho trovato. Nel breve futuro, se ne avrò bisogno comunque, grazie alla scheda madre, posso sempre aggiornare alla serie 5000 senza problemi. Due bacchette di RAM Patriot Viper Steel RGB DDR4 da 32GB, quindi ammontiamo a ben 64GB di RAM e avendo altri due slot disponibili nel case, posso in futuro espanderli fino a 128GB. Un SSD sub da 1TB M2, ottima capacità unita ad ottime prestazioni, superiore agli SSD normali, almeno di 5 volte. Un hard disk SATA, normale, da 7200rpm, da 3TB, per l'utilizzo come archivo interno, buone prestazioni, grandi capacità. La scheda video è una RTX 2070 da 8GB, ottimo compromesso sempre Game Work, sempre per video editing, foto ritocco, eccetera, grazie a tutti quei CUDA che velocizzano tutti i processi ma purtroppo questa scheda video mi ha dato un po' di problemi quindi l'ho dovuta sostituire e l'ho sostituita con una RX 580 AMD sempre da 8GB ottimo compromesso Game Work e soprattutto nel momento storico in cui siamo dove le componenti dei PC stanno volando a prezzi assurdi sono stato più che fortunato a trovarle infatti ad un prezzo molto molto vantaggioso infatti di seconda mano già si trova in media a 599 e io l'ho trovata a molto molto meno Ebbene ragazzi, spero vi sia piaciuto questo piccolo estratto di tutto il video dell'assemblaggio del mio PC. Naturalmente vi ho tralasciato tutta la parte di aggiornamenti, eccetera, che è la parte più noiosa. Quella la lasciamo fare al nostro amico Nando. Spero vi sia piaciuto questo mio nuovo giocattolo, se avete domande da farmi fatele pure giù in descrizione, io sarò felicissimo di rispondervi. Detto questo io vi ricordo di iscrivervi al canale e se volete attivate la campanella. Vi ricordo anche se volete di seguirmi sugli altri social, Instagram, Facebook, Twitter, insomma dove vi pare. Vi ricordo ancora una volta che ho un canale Twitch dove ogni tanto streamo, quindi seguitemi anche là. Detto questo io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!